Ah quindi seguiamo questa strada qua che mi dice Sono stato in ospedale C'è il DPS che è un po' lento nel mouse di solo ha aumentato all'uomo Quindi allora F apri F apri Con shift si corre. Dio dica allora, con i il... ragazzi di Sant'Antonio di tenersi pronti. Sì, padre. Bene, guarda un po' chi c'è. Vedi quanto tempo. Non sapevo che fossi qui. Non ho capito. Ah, il mio Hai padre. Fatto? Sono tornato qualche settimana fa. Oh, non Sono lo so Sono tornato da Atlanta qualche settimana fa Vedo che ti hanno dato già un bel benvenuto Com'è, Com'era? Te lo racconto dopo Adesso ho un po' da che fare dici di raccontarmelo subito? Ti do un passaggio Marco, andiamo Passo attraverso le persone? Wow Ah, cosa devo fare? Entra nell'auto del padre Quindi qua F, salima, devo fare tutto con F? Dove sei diretto? Nel Glen. Lasciami pure all'Envers. Ingresso principale. Prendi la rampa sul retro. Vi dico dove fermarvi. Hai sentito, Marcus? È andato bene il tuo ritorno a Night City. Sei già al lavoro. Tiro avanti. Non è cambiato molto qui. Non lo so avanti. Ho provato qualche lavoretto quella, niente di grosso. Ma tiro avanti. Grazie per l'interessamento. Quindi. Atlanta non era poi come ti avuto. Voglio vedere anche come la strada. Quindi Atlanta non era come ti aspettavi, eh? Non avevo nessuna aspettativa. Boh, no, non proprio. In realtà non avevo nessuna aspettativa. Beh, speravo che fosse meglio di qui. Mi sbagliavo. Forse sarà tutto riguadagnato. Io ne ho fatto importare anche un po' come la città, stavo dicendo. Merda, ferma l'auto. Che cosa è successo? Sono armato? Non lo so se sono armato. Sebastian Ibarra. È il mio giorno fortunato. Oddio, che brutto so. che è sto qua. Chiuderei i conti. Una volta per tutte. Ho un'offerta per te, Paparino. Sta a sentire. Vattene da vista. Ritira i tuoi ragazzi dalle strade. Ti darò il Glen a fare fatto. Niente più notti insonni. <ride> Vedi quanto sono generoso. Beh, paparino... Di dimmi. ancora una cazzo di parola. Tu stanne fuori, non ti conosco. E io non conosco te, il che significa che qui non sei nessuno e non vali un cazzo. Mm. Beh, c'è qualcos'altro? Sembra che la nostra conversazione si sia conclusa. Attento padre, non sai mai chi ti punta un fucile alla schiena Neanche tu, mezza sega Marcos vai Ok, mi sa che adesso lotteremo contro questo tizio E ci sarà una sparatoria Sono felice di vedere che non hai dimenticato le tue radici Hai ancora il dono Ci sono cosa? parecchi stranzetti in zona Fanno addosso non appena tiri fuori il ferro Chi era quello? Io non avevo non so. nessun ferro eh, sì. mm. dopo una settimana non ci sarà più E arriverà qualcun altro Ti ha puntato un ferro addosso? Sì E la pagherò e costa qui Qui va bene, scenderò di sotto Bene, prima di andare. Il tuo numero. Il guardiano di me. Non so se potremo tornare a fare il fare. Grazie, Dio. Devo andare. Il signore si è così mi butto giù da, da una spazzatura. Allora adesso devo andare qua Quindi seguiamo questa scia gialla A volte mi tippa indietro, non so come mai Saliamo nell'ascensore C'è qualche laghettino Ma devo toccare qua Vicolo parcheggio T Situazione Sono sul posto per parlare col tuo uomo, Rick è un tipo affidabile. Vediamo. È un fratello eh. per me. Eh. Eh. Eh. Trova la Rayfield. Cos'è una Rayfield? Io non so niente di macchine quindi se esiste nel... Ora tocca a te, ragazzo. Buona fortuna se esistono nella vita reale. Ah, che la serratura? Proviamo questa meraviglia tecnologica. Che uomo di poca fede. Cristo? Siamo ricchi. Ora mettila in moto e chiamami quando sei fuori. Dirò dove andare. Ok. sembra che sarà un gioco da ragazzi. Io sto premendo roba a casa. C'è okay. chi? scendi dalla cazzo di auto. Oh, Marta, vui bene. Ora scendi che fai? Ma che cazzo? Ah! Non siete in vista. Siete in arresto. Restate dove siete. Mani bene in vista. Non fate scherzi. A terra pezzi di merda, subito. Eh ok. Io non so, ma cosa devo fare? Jackie Wells, il mio vecchio amico di quartiere, vedo che gli anni non ti hanno messo più saggio Ehi! Hey! <ride> Detective Stins! è passato di tempo! Ispettore Stins! Ah, yeah, messa roba! Allora, a proposito, anche la tua faccia mi è familiare Forza, ah, sputerò, sì, sputerò, sì, non tu sto non mi sto nulla partito per Atlanta, in cerca della felicità. pare che tu non l'abbia trovata. Ho sempre pensato che voi parassiti di Heywood nasceste qui, viveste qui e moriste qui. A quanto pare avevo ragione. Mi hanno mangiato la lingua. E non ho scelta in te. Non pare far finta di niente. Se ci arresti, non faremo un cazzo fino al processo. E poi? Peggio, ci daranno qualche mese. Merda, oggigiorno la galera è strapiena, vedi. ci cacceranno prima del previsto. Sono questi i dati, Cazzo specie arrivato. da strada qualsiasi. Li Le... arrestati, signor Fushioca. Li porto subito via da qui. È tutta fatica sprecata. Non ho tempo per testimoniare o collaborare in indagini. Cosa? Dovremmo lasciarvi andare, signore. Dico soltanto che dovreste agitarvi. Ammanettate con le gambe spezzate in modo di un turbino. Mm. Bene. Pertito, no? Cazzo. Ah. Pensavo iniziasse l'azione invece no. Quanto Per un attimo l'ho vista brutta. Non pensavo che ce l'avremmo fatta. Nemmeno io. Stinse è uno che non molla se ti dà la caccia. Ma gli è rimasto un po' d'onore. Dici che è il suo senso dell'onore che ci ha salvato? Beh, e il fatto che è nato e cresciuto a Heywood come noi. Se non fossi arrivato, ora staresti sfrecciando per le strade di Night City. Nah, il lavoro era sospetto fin dall'inizio. Neanche la magia sotto banco di Kabuki può aggirare un allarme come quello. Dovevo immaginare che la polizia mi avrebbe beccato. Beh, forse è il volere di Dio. Jackie Wells. V. Ti conosco. Ti ho visto al Coyote. È lì che ho avuto l'incarico di rubare quell'auto. Da Kirk. Lavori con quel topo di fogna. Pepe gli doveva dei soldi e non poteva pagare. Così l'ho aiutato. Cazzo, come fa Pepe a farsi comandare così da quel viscido di Kirk? Sai cosa dicono? All'appoggio del cartello. Del cartello. No, no, ascolta. Conosco gente del cartello e ti assicuro che nessuno ha mai sentito parlare del cartello. È bastato da ventura che non si frega la gente di Heywood. Forza! Andiamo a mangiare un boccone. Ah, così. Qualche minuto fa mi puntavi una pistola alla testa. Se aiuti i miei amici, per me sei uno a posto. Nessuno si è fatto male, no? Nessunissimo. Ho un ottimo presentimento. Su cosa? Su di noi. C'è una certa chimica, sai? Forza, sto morendo di fame. Ok, e cibo sia. Andiamo. Comunque direi... Direi per adesso. Tanto salva partita. Non puoi salvare ora. Mi sa che continua. Al massimo poi lo divido in due. E il video. Non arrivano centinaia di nuove facce ma solo metà di questi idioti resisterà un anno metà se tutto va bene e perché questa gente viene a Ensi? per fare i nuovi samurai come morgan blackhead e weyland boa boa maggiore il rischio più alta la taglia ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre Più veloce vivi, più in fretta ti consumi Se prima non ti becchi un proiettile in testa Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC? Al cimitero Non importa che strada fai Importa solo il modo in cui arrivi A Night City La città dei sogni Allora non ci ho capito niente La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito Ho una cosetta per te Uno shard di addestramento della Militech Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza Pronto per qualche tiro al bersaglio virtuale? Certo, perché no? Facciamo il tutorial allora